in parte è anche il prossimo premiato perché una parte una parte del, del suo, dei suo sangue è napoletano anche se il cognome è veneto e detto sempre grazie Vabbè, prego prego, prego. È venuto a trovare al Cerceo, sì, abbiamo parlato di poesia, di scrittura, sì. di mare, bellissimo. Sì. Come Emanuela, mia amico. <ride> sì. È sempre qui vicino a noi. Sì, Emanuela è una grande premio, eh, Mi conforta. Il secondo premio Giuseppe eh. che è innanzitutto un grandissimo amico, un grandissimo attore, un grandissimo giornalista, un drammaturgo, un regista grazie. E eh, niente, un anche prossimamente ballerino. dovrà uscire il, questo viaggio introduttivo nella terra dei faraoni dal titolo Cleopatra, la schiava dei romani e quindi sostenere sostenere assolutamente ah, e dicevo okay. anche perché l'editore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 E poi Cistiberim umbilicus urbis rome e Cistiberim il potere e l'ambizione con la prefazione dell'ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, Fabiano mm -hmm. Forti mm -hmm. Bernini. E adesso sto adesso, adesso mm -hmm. in attesa dell'uscita di questo mio, ultimo, mio libro, insomma, non è ultimo perché già io ci impiego quattro anni per uh, scriverli e già ho iniziato tre anni fa un, uh, un libro su Paolina Borghese <nostra> e Bonaparte sì, <ride> il premio non lo do io ma glielo diamo tutti insieme un, un applauso sì. grazie. grazie a voi facciamo una okay. foto? sì, facciamo una foto con sì. Bruno va bene come ho di fiocco, no? te lo tengo non <ride> <ride> <io, ride> <la mia. ride>